Alto, sono solo 49 km, ma che cazzo ce ne frega? Vai no così! Forza! C'è da mangiare per sopravvivere! Siete forti voi! Per sopravvivere! Siete forti! Cioè, devo guardare gli alberi per vedere che eravamo in salita, perché se non è il corrate... A 5 all'ora lo puoi, per fare 5 all'ora camminare è un po' difficile, se ti fermi un pochino devi fare sei. 6. Devi per forza, anche se non vuoi, non puoi, puoi fare solo a piedi, o forse eh, avessi vent'anni di meno, a piedi farei una media maggiore, ma io a piedi non faccio più. I 5, 6 km, 7, faccio 5, allora per arrivare devi correre per forza. Beh, dalla da, da, da colla l'ho sempre fatta tutto e io correrò. Grazie, ci grazie. il signore. bravissimo! salutiamo, salutiamo Davide. Eh, ci, ci, ci, ci vediamo. allora più tardi, d'accordo? aspettaci per favore. Eh questo piacere, Complimenti. Oh. Okay. <applausi> eh. Grazie. Grande! Grande! Bravissimo. Bravissimo. Bravissimo. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! bravo. bravo. bravo. bravo. bravo. bravo. sono due atleti, la parola giusta è atleti, due sportivi, due grandissimi appassionati che la 100 km del passatore l'hanno chiusa, amici di Piazza del Popolo di Faenza, 45 volte. Marco Gelli e Walter Fagnani per 45 volte, in fondo